Il lag ovviamente è dappertutto su Fortnite ma c'è sempre una soluzione per risolverlo Quindi ragazzi benvenuti in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di lag su Fortnite Cominciamo prima ad andare nelle impostazioni di Epic Games Impostazione, scendete fino a giù Fino a disattivare tutte le notifiche che stanno qua sopra su Epic Games E andare un attimo su Fortnite Quindi ragazzi sempre su Fortnite Argomenti in descrizione vi ho lasciato questo comando da aggiungere in questa barra vuota una volta aggiunto riavviate così Epic Games poi andiamo a fare un'altra procedura nella biblioteca dei nostri giochi quindi andiamo su Fortnite, su, um, su opzioni, texture ad alta risoluzione ragazzi disattivatela perché veramente non vi serve se volete giocare con più FPS senza lag quindi toglietela vi rimuoverà così 8 9 giga di spazio sul vostro disco una volta fatto andiamo sul nostro disco che è dove abbiamo installato fortnite andiamo alla cartella di fortnite fortnite game su win64 scendete fino a giù fino a trovare queste quattro setup quattro applicazioni di fortnite queste qui su compatibilità disabilita ottimizzazione schermo sui dpi attivare questa procedura del settaggio fare questa procedura su tutti e quattro i setup di Fortnite vi consiglio di farlo, poi una volta fatto ragazzi andiamo un attimo su uh, GeForce Experience che è un pannello che serve per la nostra scheda video per quelli che hanno invito invece per quelli che hanno AMD vi consiglio Radeon AMD Radeon che serve per aggiornare la vostra scheda quindi cercate qualche aggiornamento da fare e visto che io non ho nessun aggiornamento non uh, lo faccio quindi una volta risolto qua andiamo un attimo su Discord ecco Discord, andiamo nelle impostazioni di Discord, per esempio per quelli che stanno giocando con gli amici e con Discord aperto, su avanzate, andiamo su avanzate, qui accelerazione hardware, disattivate questo accelerazione hardware, disattivatelo perché veramente non vi serve, poi una volta fatto su Discord andiamo sulle impostazioni di Google Chrome, Sistema disabilitare queste accelerazioni hardware perché veramente come ho detto su discord non vi servono chiudete tutto poi andiamo su fortnite fino ad ammettere un'impostazione adatta a come ci piace quindi schermo intero risoluzione 1600x916 noni fate applica oppure se, avete, se invece avete una buona scheda di video, ritornate a full hd poi andiamo su feedback di danni a reticolo qui ragazzi disabilitate queste cose di reticolo sono diciamo cose che escono sull'interfaccia, sullo schermo di uh, quando giocate a Fortnite e disattivate tutte queste opzioni di interfaccia, quelle che vi danno fastidio, quindi Un'altra procedura per risolvere questi problemi di lag è scaricare nuovi driver attraverso Microsoft, Visual e DirectX Quindi in descrizione vi ho lasciato un pacchetto che vi permetterà di scaricare tutti questi file dal 2005 fino al 2022 Poi ci saranno altre versioni del 2023 Quindi Iniziate prima a scaricare questo pacchetto, se avete problemi con il pacchetto entrate nel server Discord che vi mando direttamente io il link, quindi scrivetemi in privato. Scaricate tutti questi driver nella seconda cartella, questa seconda cartella installa tutto attraverso, oppure facendosi esegui come amministratore. Installate tutti questi driver, dovete veramente installarli tutti se volete avere driver sempre più aggiornati, sia Microsoft Visual che DirectX. Una volta fatto ragazzi andiamo un attimo nelle impostazioni di Fortnite, sulla... un attimo su, su opzioni, sulla cartella di Fortnite, notate che è 64, scendiamo Easy Anti-Cheat, fare una riparazione dell'Easy Anti-Cheat, quindi ci vorranno pochi secondi, facciamola su tutto, ok una volta fatto chiudete Easy Anti-Cheat. Poi su questo dobbiamo anche uh, andare nella cartella updata per 100, quindi su esegui facendo tasto Windows più R si aprirà così la cartella um, uh, esegui. Poi andiamo a fare anche un esegui su temp, la cartella dove si cancellano tutti i file temporanei oppure ragazzi vi consiglio di scaricarvi Bleachbit, un'applicazione che rimuove tutti i file temporanei veramente tutti i file temporanei quindi scaricatevi Bleachbit, è molto utile e rimuoverà così tutti i file immondizie. Quindi se questo video vi è stato utilissimo ragazzi. Io vi consiglio di iscrivervi al canale. di attivare la campanella e di lasciare un like. E ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.